Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Benvenuti in questo nuovo video Nella serie più seguita, più amata Più, più Ovvero le reaction ai TikTok dei ragazzi e delle ragazze Ovviamente Qui ho mia sorella Ovvero Ciao. la cavia lei andrà a reagire ai TikTok compilation agosto 2019 dei ragazzi dei 2019 fuck boy boy boy, fuck boy 2019 e io vedrò la sua reazione quindi testeremo la mia pazienza testeremo il suo testosterone agosto Ma... testeremo allora tu devi tenere il telefono perché io devo guardare te e la tua reaction testosterone guarda anche cosa guardo cioè testeremo la mia pazienza <ride> Lasciate like se anche voi avete dei capelli Possiamo partire Non perdiamoci in chiacchiere e chiacchierose 3 1 2 1 3 Agosto <ride> Ho paura Eccola L'hai già visto L'hai già visto? Ma cosa manca? <ride> impagno questo è un po' Tyler eh <ride> allora lanciamo questo nuovo trend noi chiameremo Tyler ma non perché non ci piace il nome Tyler ma così chiameremo Tyler quelli che sono un po' sciocchi un po' scemi <ride> <ride> ma rabbè 2019 oh, oh. Io non, sto, non sto leggendo quindi non sto capendo neanche cosa intendo <ride> eccoli uh, ehi hey, uh, hey. Lasciate like se anche voi avete dei capelli Lui com'è? <ride> Lui è un po' Tyler <ride> Questo com'è? Ah, Carino Vado più per Libo io Lui sembra l'attore quello lì di 13 Anche, ma anche quello lì di Riverdale <ride> Cosa me ne frega di te che parli? Cosa vuoi vedere? Diccelo, <ride> no, Diccelo. Cioè, cosa... non capisco tanto Diccelo Eccolo Eccolo, si sta per trasformare E però hai cambiato Ci sono <ride> rimasto anch'io, non me l'aspettavo eh. Ovviamente fateci sapere nei commenti Eh. Steremo la mia pazienza Fateci sapere nei commenti se volete anche la reaction io alle ragazze con mia sorella che mi guarda Io non ti vedo <ride> Cani. Questo cosa sta cosa vuole fare col cane? <ride> cosa vuole fare col cane? È un cane, sì. Sì, è un cane. questi? <ride> no, no. No, di di di. di. <ride> Martina, te ne piacciono un po' troppi questa completion, l'altra volta non ti piaceva nessuno, non ti piaceva a nessuno l'altra volta. Teremo la mia pazienza. Non so riesci a tenere gli occhi aperti. È un po' fatto, mi sa. È un po' Tyler. <ride> Pure questo è un po' Tyler. <ride> <ride> questa è una figlia? Quanti e anni sarà è? la sorellina. Mi sa tanto che la Ma non capisco se è solo lui o sono tutti uguali. Si assomigliano sono eh, tutti i con, capelli, con questi capelli ricciolini. Ma quanto è lungo lingoni? Non ho visto. Eh vabbè. Cosa. Cosa fa? cosa? cosa... <ride> non me ne ero accorto, se non me lo dicevi. <ride> cosa cazzo ho appena visto? Cosa cazzo ho appena visto? <ride> No, non era vero quel coso Dai non ci sono dai perché non ci sono gli boy? non fa muovere con mani? Eh è un pro, lui sta tut tutto il giorno <ride> tutto il giorno, sì sì, di, di di di ciò che pensi, noi siamo curiosi di sapere cosa pensi, eh, soprattutto io. Sono bravi a ballare. Ah, sono bravi a ballarsi, sì. Uh, uh. Cioè, lo sai fare anche tu, dai, ma sai che ti stringi un po' qua. Grazie Martina, ma sei gentile con me. Lui è un po' Tyler. <ride> lui no, lui. secondo me non ti piace. No. Ti devo vedere. No, no. Mm -hmm. Ok. Non mi dice niente. Dai. Non ti dice niente. <ride> lui? Lui? Non mi piacciono quelli con i capelli. lunghi Se volete conquistare mia sorella, tagliatevi i capelli. Solitamente. Da. I ricci mi hanno, sempre... <ride> hanno sempre... Ti hanno sempre colpito. colpito. <coughs> <coughs> eh. Di, ma devi dire quello che pensi, noi siamo curiosi. Io voglio che mi dia. Ti piacciono i giocatori di football? Si sì. Lui ti piaceva? Si Sì. Eh, <ride> sì? ok, non dico niente. No, dai, di, di, di, di. <ride> di. Mi raccomando, ragazzi... Ferpa il pettacolo in descrizione. Ah, pure. Okay. Come? Cosa? Pure ricco. Pure ricco. <ride> Ti piacciono anche quelli ricchi? No, perché è bello e ricco. Eh, è difficile, c'è un genere che non esiste più. Ricco e bello, sono difficili di da trovare. Eh. <ride> <ride> e Leo Stamano! Sempre lui? Sono un po' fungo. No, no, un po' Tyler Un po' tile. <ride> <ride> sì. Beh. Lui? Questo è Messo bene. Ovviamente. Messo bene. <ride> oh. Finito. Oh, quanto mi dispiace. Quanto eh, mi dispiace che... che sia finito. Eh? Di <ride> no, di non ho capito. Niente. Dai, di, di, non ho capito. No, dico anche a me. Perché finisce lì. <ride> eh. allora. allora, adesso entriamo nella mia categoria preferita, cioè gli bar. Ah, non quella categoria <ride> Non ho capito, scusa Non hai capito, vabbè, meglio così Allora <ride> Cosa intendi? Niente, allora I ah, quali che mi piacciono sono due, sono state due bellissime Ok, io non bellissimi. so i nomi, non li voglio sapere ma Diciamo la categoria che piace a te qual è? I boy I boy, i boy <ride> 3, 1, 2, 1, 3, agosto Allora, qua io mi metto gli occhiali da sole così tu non vedi dove guardo <ride> Non stavo guardando, stavo guardando L'importante è dove guardo io, no, l'importante è dove guardo <ride> a Ok, vai, vai, vai. vai. Questo è quello che piace a te? Sì, io pensavo, cioè, capito, io pensavo che gli piacessero quelli col tartarugone. No, li piacciono loro. Gli stecchini sono belli a <ride> modo loro. Ti carichi in faccia, caro mio? Eh, magari no. Chiesissimo, <ride> un po' <ride> Tyler. L'abbiamo <ride> detto insieme, incredibile. Eccolo, cuore mio, che bello. <ride> Quindi testeremo la mia pazienza Sì guarda io mi sto sciogliendo Ma questi come cazzo sono conciati Oh ma sono ma stai zitto <ride> Anche lui molto bene Quello sembra che deve fare un'operazione Ma stai zitto Un'operazione chirurgica <ride> oh. ay, ay, ay amore tuoi è, è sempre lui eh no prima mi hai detto sono Castano <ride> è il suo amico ah, è, perché questi elementi non sono in Italia <ride> voglio conoscere <ride> io sono bello tu sei mio fratello George. ho capito però qualche oggettivo è oggettivo bellissimo. grazie lo so <ride> Che brutalità hanno Un po' Tyler. Dovevano chiamarla compilation Tyler. Che schifo, ma quello si è scoppiato un brufolo. Non lo so. Secondo me sarà tagliata con i fili. No, no, quello c'era una pallina che prendeva è scoppiata. Ma finisci. Non mi piace ragazzi. Sembra un prete. Cerchiamo su prete Mano. Fra Tyler si chiama. Frate Tyler. Lui non è quello di prima. No. I capelli solo sono uguali. <ride> <ride> Questo è Tyler. <ride> Lei è Tyler. <ride> Tutti e due. Fratelli Tyler. Lui è un rapinatore. Ammira. Ammira. A bellezza. <ride> dai eh, c'hai capelli intonanti con la giacca ecco questo è il tipico, è il tipico ragazzo da rapire che è bellissimo guarda che vino sto impazzendo io Io! <ride> <Yes! ride> mm. Te lo sei meritato, te lo sei meritato Io innamorata Ti tiro una testata, io innamorata Gli ho fatto il duetto Qua l'hanno già rapito, cioè l'hanno beccata perché mi ha rapita lui ovviamente Lui ha fatto questi tre video, no? Eh, il eh. primo dove mi fa vedere che è lui che mi ha rapito Te lo fa vedere a te, <ride> privato, cioè, cioè, privato. È... privato Certamente il secondo dove mi viene a trovare me lo becca la polizia, e lui corre via E no, no, no, eh, okay. il terzo dove la polizia lo prende Dopo che ha cercato di rapirti Perché a mi te. ha rapita Ah, proprio a te, ok, okay. <ride> E io ovviamente c'è cioè, nel senso, dovevo rapirlo io perché io sono... so Eh sì Portatemelo in Italia, <ride> grazie Ragazzi, chiudiamo questo video prima che ci siano prove del, dell'omicidio di mia sorella <ride> Spero che questo video vi sia piaciuto A me per esempio no A me è tantissimo Quindi io lascerò un dislike al mio video Però voi potete lasciare like Lasciate like solo perché Mi sono innamorata in questo video Vai via, vai via, vai via Per favore vai via allora, vai, vai No Lasciate like se volete la reaction Così mi vendico Ragazzi io la voglio fare Quindi lasciate like perché dobbiamo permettere di registrarla, ok? Io la devo registrare, devo reagire alle ragazze davanti a mia sorella. Ok. Dai, io non sono stata coerente con me stessa però, mi sono innamorata solo di una. Anche io sarò coerente <ride> con me stesso perché io mi innamoro di tutte. Cosa devo dire? Lasciate like, mi raccom... <ride> ah, yeah. <Oops>. Ci vediamo al <ride> prossimo video, ciao.